La pubblicazione dei libri Bisogna consacrare più tempo alla pubblicazione e alla diffusione di libri riguardanti la verità presente. Richiamate l'attenzione sui libri che si occupano della fede e della pratica religiosa e su quelli che trattano la parola profetica. La gente deve essere educata a leggere la sicura parola profetica alla luce degli oracoli viventi. Essa deve sapere che i segni dei tempi sono una realtà dei nostri giorni. Solo Dio può assicurare il successo, sia nella preparazione che nella diffusione delle nostre pubblicazioni. Se con fede noi teniamo alti i Suoi principi, Egli collaborerà con noi, facendo sì che i libri vadano nelle mani di coloro che potranno trarne beneficio. Si deve pregare lo Spirito Santo, si deve credere, e confidare in Lui la preghiera umile e fervente sarà più efficace per la circolazione dei nostri libri di qualsiasi abbellimento grafico Dio possiede molte e grandi risorse e le mette a disposizione dell'uomo affinché nella maniera più semplice possa svilupparsi l'azione degli agenti divini il Maestro dice solo il mio spirito è in grado di insegnare e di convincere di peccato gli oggetti esterni producono sulla mente solo una impressione temporanea. Io inculcherò la verità nella coscienza e gli uomini saranno i miei testimoni in tutto il mondo, affermando i miei diritti sul tempo, sul denaro e sull'intelletto dell'uomo. Tutte queste cose, io le ho acquistate sulla croce del Calvario. Usate i talenti da me affidativi e proclamate la verità nella sua semplicità l'Evangelo dovrebbe raggiungere tutte le nazioni, inducendo i loro abitanti a domandarsi «Che devo fare per essere salvato?»